Allora, che ne pensa dei corsi fino adesso? Allora, sono molto interessanti e soprattutto sono utilissimi perché, diciamo, penso che la parte proprio di questo, l'aspetto che trattano sono, è fondamentale per la sicurezza di ognuno di noi, quindi eh, nei, nei laboratori serve, serve moltissimo. Quindi, secondo lei, il fatto che la Tecno si dedichi così tanto ad offrire una formazione ai propri clienti, è positivo? Sì, sì, sì, è positissima. Fino sì, sì. ad ora? I corsi che sono sembrati facili da seguire oppure magari ha qualche suggerimento, cioè un qualcosa secondo lei che deve essere migliorato? Mm, no, forse ecco, dipende poi da chi, chi ci sta a seguire questi corsi, dalla platea. Mm -hmm. Penso che per chi è già entrato nell'ambiente nella, nell sì, sono molto, è molto facile seguirlo. Ovviamente dipende appunto dal, dal ruolo che si svolge all'interno del proprio diciamo, attività lavorativo no? Eh, se si è un ricercatore, magari si riesce più a seguire, se si è un amministrativo che si occupa anche di sicurezza, di cappe e via è un po' più difficile, quindi va, va. <ride> la comunicazione va adeguata in base alla realtà. Eh, cioè, e lei, come mai deciso di Io, perché per, per professione mi occupo proprio di sicurezza, di cappe, di manutenzione di cappe, di sicurezza dei ricercatori, quindi ho bisogno il mio di avere informazioni. Ah, sì. okay. e il dottor Cilino invece l'ha conosciuto oggi oppure aveva già avuto modo di conoscerlo? Avevo già avuto modo di conoscerlo perché ho, ho cercato assistenza tecnica anni fa per delle cappe di laboratorio e sono stata appunto, ho deciso di, ah, di chiamare l'azienda sì. e mi sono andata benissimo E avevano consigliato? Ah, su internet Ah, su sì. internet sì. Ok sì, sì, E sì. che problema, se se lo ricorda? Allora, non funzionava come il flusso della cappa Okay. Si era bloccato, sì. quindi è stato risolto sì, poi. Sì. Sì, sì, subito. Sì. E ha avuto modo magari di visitare il sito oppure di guardare i video sul canale YouTube? Sul canale YouTube no, okay. adesso ho preso oggi. C'è un canale YouTube, però il sito ci ho visitato. Okay. Ho comprato il libro. Ho cercato. Ah, ok, sì, sì. va bene. Sì. E riguardo i corsi, invece, sente di poter consigliare sì, anche? Sì, secondo me andrebbero fatti già nelle università, perché ecco, i ricercatori nascono studenti sì. eh, nel periodo proprio di passaggio dalla, dallo studio al lavoro, cioè nella, nella fase di tesi, hanno bisogno di avere queste informazioni, perché lì, insomma, sì. l'audio solitamente non le ricevono. No, perché appunto non, non c'è chi, chi le fa, quindi loro ricevono insegnamenti da chi eh, già in passato eh, è stato desista, ha fatto una carriera, però non ha avuto di questi insegnamenti, quindi okay. è, è solo sì qualcuno per sentito dire trasmette queste informazioni, ma sono diciamo, informazioni molto eh, saltuarie, okay. non, neanche precise a volte, quindi, okay. perché la normativa è molto esatto. ampia, quindi poi cambia, in continuazione. Ok, va bene, grazie